Alla Barbara del passato vorrei raccontare una storia, una storia che è un po' dell'incredibile, di quelle che anche al Cantagallo piacerebbe raccontare. Scelgo di sposare la stupenda donna che sei diventata e che ho davanti ai miei occhi quest'oggi, dopo 13 anni in cui siamo cresciuti insieme. 14. Venga messo agli atti. Di lui. Amerai la pazienza che ha con te anche quando diventi insopportabile, il vostro essere in sintonia su tutto. Amerai la sua gioia di vivere anche quando si traduce in serenate interminabili di prima notte. We just for one.